salve cari amiche ed amici è partito lo streaming oggi è un giorno particolare perché fanno 16 gradi centigradi e ebbene ed è e sono circa le 21 anzi no che dico eh, le 22 sono le 22 questi sono e questo è il bello della diretta che io non trasmetto nulla in differita ultimamente perché eh, poi eh, non so se qua si può controllare la qualità del video chiarola perché no condividi disattiva il microfono e io non so adesso come funziona sta cosa perché gli ultimi miei video me li fa in bassa risoluzione tanto io vedo che anche se sto a dargli un'edizione importante anche se sto lì ai video a dargli un'edizione molto importante io vedo che eh, eh, poi li vedono 30 40 50 volte ultimamente non è che ciò come i primi anni cioè dopo 4 5 anni cioè dei video che hanno eh, un attimino un po' più di visualizzazioni allora dico visto che posso fare un live streaming Grazie per i due like eh, visto che posso fare un, un, un video eh, streaming invece di stare a editarlo scaricarlo nel computer e tutto il resto eh, preferisco fare poi viene di qualità non so eh, come deve venire eh, però molti di voi adesso vi domanderanno chi se ne frega ma quando arriverà a parlare eh, del tema del giorno beh allora eh, qua intanto correggo il titolo perché dal cellulare mi danno poco spazio eh, il titolo è l'ho scritto prima nella forma classica divide ed impera con tutti gli accenti che si pronuncia di vidi e timpera ovvero sia come ci go -ver". Ah, qua qua la tastiera virtuale governa no meglio dopo questa correzione voi leggerete un altro un altro titolo Megli, o oh, meglio non non riusciva eh, vediamo un po descrizione track ecco qua Track. E poi anche con i tag perché veramente sarà un tema molto bizzarro molto interessante io spero che vi interessi purtroppo non mi sono organizzato prima per mettere anche i tag nel video quindi Me ne scuso ma eh, devo fare per forza così devo farlo adesso ecco qua altri 30 secondi scusate di edizione del video dal vivo eh, non l'avevo mai fatto prima eh, lo faccio adesso c'è sempre la prima volta eh, nella vita infatti un eh, un'unica cosa che succede soltanto per la prima volta è o, oltre a nascere morire quindi se pazientate poi potreste dirmi ma perché dobbiamo pazientare e che ne so eh, perché adesso inizio a parlare vediamo un po così finisco lezione del video ecco, tra vi metto tutti i tag tutte queste cose qua eh, gli mettiamo monetizzazione ha avanzato eh, la geolocalizzazione perché quello è importante e invece non funziona la geolocalizzazione non funziona eh, vabbè, sì che non è importante O si vede saltate questa parte del video eh. se vi risulta scomoda vederla ecco qua forse perché c'è poca risoluzione vabbè fa niente allora beh ci ho perso molto tempo a spiegare queste cose dicevo io ho scelto e adesso l'ho cambiato divide et impera dividi et impera come si pronuncia cioè in italiano si traslittera eh, dividi et impera però si scriverebbe divide et impera con gli accenti perché io da molto tempo non tanto non ci faccio molto caso ma è che vedo come ancora una volta si continua nel 2017 in molti incluso live broadcast di altri miei amici youtubers a increpare incluso su facebook eh, fra meridionali teroni mangia polenta ancora stiamo nel 2017 io pensavo che già da 16 17 anni già non ci fossero questi problemi per eh, diciamo fra, fra gli italiani meridionali contro settentrionali settentrionali contro meridionali e quello che sia eh, invece eh, mi sbagliavo perché sembra che i pregiudizi e le discriminazioni non passano mai di moda, quindi, che dire, cari amiche ed amici miei, a queste ore della notte, che ormai non è più sera e notte, ancora in italia si discrimini fra nord e sud mi fa pensare che non so che noi siamo un poco rincretiniti e che facciamo il gioco dei politici intanto colgo l'occasione per salutare il nostro caro amico renzo montagnani everything che non so se mi ha chiesto di rispondere ad altri argomenti purtroppo non mi sono segnato nulla eh, l'oramarico ah ma lui mi aveva chiesto di eh, di un lottatore della india di wrestling famoso che ne pensavo che non era un cantante allora caro il nostro amico renzo montagnani everything eh, lo sento però non mi sono preparato non ho fatto delle ricerche perché mi premeva fare questo video in un lasso di tempo che ho trovato e e dire eh, appunto quanto mi sembra strano che ancora fra di noi siamo così divisi fra meridionali e settentrionali e non solo anche fra settentrionali anche fra meridionali in più anche ci sono delle divisioni eh, delle discriminazioni ideologiche politiche eh, calcistiche eh, religiose quindi alla fine noi ci perdiamo in regionalismi e in campanilismi che sono visti come delle opportunità dai nostri governanti, dalla nostra classe politica ed amministratrice, perché quella che dovrebbe essere una colpa loro diventa invece... cioè tutti gli errori che fanno e tutto il resto... Loro ne passano la colpa al diverso, agli altri. A volte il diverso è italiano, a volte è extracomunitario, straniero. Ecco, 11 minuti e 17. Beh, questa diretta è un po' lenta. Poi nessuno dei miei amici... Ah, adesso mi state seguendo in due. Bene, eh, è quasi tutto un, un dire per le mie dirette. Quasi tutto un dire vi ringrazio di seguirmi adesso mi guarda solo in uno però ecco oltre a dare like ciò due like eh, se volete lasciare qualche commento lasciatelo eh. io non ho nulla in contrario a questo o nel, nel chat oppure caricate dei, dei commenti vediamo perché io dicevo sfruttano le divisioni per governarci meglio. E le divisioni le, le, le sfruttano eh, tanto eh, campanilisticamente, cioè quasi del razzismo fra italiani, che è una cosa assurda, perché c'è tanto astio, ma addirittura io so fra piemontesi, genovesi, eh, liguri. Eh, lombardi a volte c'è delle discriminazioni e tutto questo non solo si riversa nella politica o è sfruttato dalla politica ma si riversa nello sport in particolar modo nel calcio in particolar modo perché in questo modo dicono che si incentivi la competenza eh, ma non è vero in questo modo eh, la gente diventa fanatica e partite come eh, milan juventus o roma lazio oppure eh, napoli torino o milano diventano occasioni nelle quali le persone si sfogano eh, delle loro frustrazioni e vanno a picchiare l'altro come un nemico da distruggere io non ho mai capito perché le persone a picchiare altri tifosi quando in pratica non hanno non è neanche nulla utile per la vincita della loro squadra che risolvono andando a picchiare l'altro tifoso nulla ma soltanto perché è di una squadra diversa di una città diversa magari di una parte d'italia diversa Quindi, io ho l'impressione che se ancora ci sono delle discriminazioni eh, razziste in italia meridionali settentrionali che si odiano a vicenda e perché siamo troppo individualisti ci facciamo sfruttare e così ci governano meglio chiusi come stiamo eh, e accecati nei vari recinti eh, ideologici politici calcistici e così ci sfruttano meglio perché dividi e timpera ti governa buongiorno a te e io direi notte siamo alle 22 22 e un quarto alessandro arcangeli buonanotte come ti va in questi giorni ha iniziato a fare fresco a roma e come puoi vedere eh, fanno 16 gradi ma se ne sentono anche di meno perché siamo stati abituati a dei giorni di caldo che sono stati bruscamente interrotti addirittura di siccità mancava l'acqua a roma si doveva somministrare adesso vengono gli acquazzoni e adesso fanno 16 gradi e eh, io c'ho freddo. Quindi, Alessandro Arcangeli, ben trovato. Eh, buonanotte. Sì, lo so che vuoi dire. E eh, eh, giorno le 24 ore del giorno, però eh, adesso stiamo di notte. Eh, quindi, si può dire anche buongiorno di notte. Molti mi dicono Ah, ma no ma guarda che buonanotte eh, o buonasera buon pomeriggio vabbè ma il giorno è fatto di 24 ore se poi alessandro arcangeli eh, invita dei tuoi contatti a questo live eh, mettimi un like ah già mi hai messo il like grazie per il like alessandro arcangeli eh, buonanotte a te allora dicevo come a noi italiani normale non segui il calcio c'è la serie a che sport segui e eh no il calcio alessandro Arcangeli non mi è mai piaciuto non l'ho mai seguito mi piace il tai chi chuan le arti marziali eh, sebbene ecco ultimamente per le ho, ho fatte sporadicamente le ho fatte però mi piacciono le arti marziali eh, mi piacciono gli scacchi anche se non li considero io uno sport mi piace il tai chi chuan ma non mi piacciono le manifestazioni di massa quindi il calcio è per antonomasia in occidente una una manifestazione di massa anche perché io non vedo il senso a vedere 12 eh, a volte coglioni perché magari ecco mi tolgono la monetizzazione perché ho detto una parolina. Correre dietro un pallone per 90 minuti e che più si comportano da adolescenti perché si picchiano fra di loro, litigano e non accettano puntualmente. Non c'è mai giocatore di calcio che, che eh, accetti la sanzione o il responso dell'arbitro. Sempre lo devono andare a aggredire, a insultare, devono fare la scena. Se gli tolgono un cartellino giallo, fanno la scena di andare a picchiare l'arbitro che a stento è trattenuto dai suoi e dagli altri giocatori, forse perché preferisce farsi espellere dal campo di gioco piuttosto che accettare il cartellino giallo. Quindi, eh, non so, io non accetto che delle, dei giocatori pagati miliardi di euro. O milioni centinaia di milioni di euro si comportino come degli adolescenti si picchino fra di loro eh, facciano del teatro eh, vogliano fare quello eh, che gli gira per la mente quando ci sono dei lavoratori che per lavorare 12 o 16 ore al giorno precariamente non possono fare nessuna scena, sceneggiata, lavorano precariamente. E, e prendono 2.000-3.000 euro al mese per mantenere una famiglia. E questi fanno la manfrina. Questi giocatori ben prezzolati, eh, guadagnando 20-30 milioni di euro al mese allora 200 milioni 400 milioni di euro l'anno che sarebbero 4 mila 4 miliardi di lire non so quanti di, delle vecchie lire perché eh, non so 200 milioni di euro per 1936 ecco adesso ve lo faccio dal vivo 1936 per facciamo 20 milioni di euro sarebbero 1 1 1 2 3 1 2 3 3 3 miliardi 872 milioni di lire o di più 1 2 3 1 2 3 10 milioni milioni cento 38 miliardi 700 ecco oggigiorno 20 milioni di euro sono 38 miliardi 720 milioni delle vecchie lire maradona ha fatto scandalo che guadagnava un miliardo di lire all'anno adesso guadagnano 38 miliardi 720 milioni di lire 38 miliardi 720. 20 milioni di lire alla, al mese, se facciamo per 12, sono eh, 464 miliardi e 640 milioni. È incredibile. Te ti rendi conto le cifre eh, che maneggiano questi giocatori? E c'è gente che va a spendersi tutti i risparmi oppure tutto il suo sussidio di disoccupazione vedere eh, dei rincoglioniti lo so per questo video a parte che lo vedranno 20 volte però non lo monetizzano lo so che si tirano calci negli stinchi che si sputtanano, che si picchiano che si mazzolano e tutto questo spettacolo gratuito gli è remunerato perché le masse come nell'antica roma vanno a sfogare le loro tensioni e le loro frustrazioni panem e circensi bisognerebbe mettere anche questo nel, nel, nel titolo del video eh, però vabbè poi parlerò anche non so di quello e, e mi sembra ingiusto perché veramente ci, ci prendono in giro Panem e Ticircensis ci prendono un giro e non ce lo meritiamo perché sfruttano il calcio per eh, generare eh, nuove divisioni. Quindi l'ho messo adesso nel titolo e anche nel, nella descrizione. Sfruttano il calcio per dividerci. Quindi da qui il titolo Dividi et impera. Panem e circenses Che poi la politica divide con i favori cioè chi conosce l'amico dell'amico chi ha un amico passa gli altri eh, si arrangiano e poi come dire ripeto noi soffriamo troppo di campanilismo cronico di regionalismo ci dividiamo fra nord e sud eh, roma e lazio regione provincia città campagna eh, discriminiamo ci discriminiamo fra di noi il bello è che se i fratelli sono divisi vengono sfruttati eh, da fuori e, e noi non andiamo d'accordo in nulla per questioni politiche eh, calcistiche dello sport giornalistiche e niente mi era venuto da dire che tutte queste divisioni le sfruttano i nostri politicanti o i nostri politichini per eh, governarci meglio perché così siamo docili siamo buoni siamo facilmente governabili allora caro il mio amico renzo montagnani everything purtroppo no non ho potuto vedere nulla circa il wrestler indiano eh, poi no eh, non so parlare eh, l'indiano se no certo eh, l'indi o altri idiomi dell'india se no facevo di sicuro dei video in indù o in, in indi però purtroppo c'è questa ignoranza come molti di noi in italia perché le scuole non ti insegnano a parlare in idiomi asiatici, quindi non parlo neanche il russo. Parlo a malapena l'inglese. Lo mozzico l'inglese, cioè lo addento, ah! e lo azzanno. Quindi eh, parlo. Fate un video, peraltro, eh, che potrai vedere. Eh, vediamo se si può. Sì. Hurricane Irma is coming to Miami Florida with tropical storm and tornados all surround quindi. Io ho fatto un video. Se il a parte questo: 1, 2, 3, 4, 5 e il sest'ultimo che dura 30 minuti, io ho fatto un video. Quindi se ti interessa vedere le mie capacità di parlare in, in inglese, ti invito a guardare quel video. Però ecco, non sono molto brillante parlando in inglese. Poi, che altro dire? Non so, perché mi viene in mente che le categorie politiche e anche sociali sono superate. Però noi in Italia non siamo riusciti a trovare qualcosa di alternativo di veramente alternativo io ho creduto e forse in un certo senso continua ad esserlo che il movimento 5 stelle è alternativo però eh, non so fino a che punto perché ci sono delle componenti interne che vengono riciclate un movimento è un qualche cosa che si mette in movimento e vi entrano componenti di altri partiti politici quindi ancora non ha attuato una vera svolta per diventare un vero partito politico perché ancora il movimento 5 stelle più che come partito si sta comportando come movimento quindi tutti i conflitti tutti i contrasti che ci sono dentro non è che è la vera democrazia che deve avere un partito politico ma è la confusione che impera quando un movimento che raccatta persone e personaggi da ogni dove si deve comportare come un partito politico ma non assume le responsabilità di un partito politico ciò che ancora sta accadendo alla lega che ogni tanto si ricompone e ogni tanto scoppia in tante schegge impazzite e come è successo ai contenitori del pdl e del pd perché in italia si è voluto passare a un eh, a una politica bipartitistica pura con due partiti invece si è visto che i partiti non si potevano fusionare allora si sono creati due poli questi due poli sono composti da molti partiti piccolini che sono influenti all'ora di far cadere il governo presieduto dalla loro stessa coalizione di maggioranza allora che fanno armano un polo una coalizione magari di centrodestra che riesce a vincere le elezioni e poi nel 94 umberto bossi dichiarando che silvio berlusconi era mafioso fa cadere la coalizione di governo poi succede che governava prodi e mastella eh, e insieme al virtuoso bertinotti fa cadere la coalizione di prodi di romano prodi eh, di centrosinistra perché in italia non si è arrivati a avere un bipartitismo puro come negli stati uniti fino adesso ma si è dovuto fare un bipolarismo, che non è nient'altro che eh, la coalizione di tutti i partiti che si orientano a destra da una parte e a sinistra dall'altra. Poi ha collassato il centro in Italia, il centro storico, che era la Democrazia Cristiana per via di Tangentopoli e Mani Pulite. E gente come Cassini, che ha fatto l'UDC, ex democristiano, e anche come si chiama eh, Matteo Renzi eh, sono andati a infilarsi nei partiti di centrodestra e di centrosinistra la democrazia cristiana collassando è entrata in tutti i partiti di centrodestra e centrosinistra quindi adesso ci ritroviamo in giro per tutto lo spettro politico includendo la il movimento 5 stelle e la lega e per me ecco eh, mi stanno deludendo quelli del movimento 5 stelle perché ancora non hanno fatto nulla di così eclatante come io mi sarei immaginato però si fa tardi sono le 10 e mezza vediamo l'orologio io sì ecco qua però mi si scarica sempre 10 e 30 grosso modo qua fa di più e non vorrei tirarla troppo per le lunghe questa cosa qua tanto sono 31 minuti che sto nell'aria non so più chi mi sta seguendo credo che stia con me alessandro arcangeli sono contento che tu stia bene eh, caro eh, arcangeli eh, vabbè allora siccome non avevo molta ispirazione di fare un video ma ho detto farlo per farlo diciamo questa cosa delle divisioni che è importante ribadirla io non riesco a capire come eh, anche dallo schermo riesco a leggere 32 minuti fa che ho iniziato lo streaming non riesco a capire come in italia ci si possa trovare così divisi e ci si possa sfottere addirittura c'è gente che si picchia per la strada e adesso mi sta seguendo solo una persona comunque sappiate che io non ho discriminazioni né con il nord né con il sud anche perché geograficamente io mi trovo nel mezzo eh, sto eh, a roma sono romano e quindi eh, non ce l'ho con nessuno eh, altrimenti se quelli del nord ce l'hanno con quelli del sud e quelli del sud ce l'hanno con quelli del nord poi non so se ce l'hanno anche tutte e due con il centro italia ma io ce la dovrei avere contemporaneamente con il nord e con il sud perché perché dovrei essere così equo perché sto nel centro italia allora per me è dallo stesso il nord che il sud <ride> ehm... beh niente come dire ho caricato poco ultimamente in instagram perché eh, ho scoperto che per le mie esternazioni e per il pubblico che ultimamente generano non c'è bisogno di eh, editare un video prima di girarlo l'ho girato per molto tempo con eh, questo cellulare prima ancora con un altro che purtroppo e si è rotto il bottone home si rinizializza tanto ma ecco che è anche aperto mezzo aperto mezzo il Galaxy Young 53 60, credo che si chiami così. sì, Samsung, vabbè, 53 60. Galaxy Young, eh, registra in eh, 2 megapixel 360 per 240. E ha un discreto rendimento poi ho registrato molti video con il nokia asha 302 e adesso succede che si va in bot logo vedi si rinizializza sempre e caro renzo montagnani everything anch'io Ho un nokia però è un nokia asha 302 e poi mi sono filmato ultimamente un sacco di volte con la filmatrice Everio Everio che è il modello S cioè GZMS 130 v linea S se non mi sbaglio poi mia madre ha voluto che gli regalassi un cellulare economico e ciò eh, abbiamo questo eh, Genius Touch che si chiama Nossa e filma in eh, 320x240, però non megapixel, non ha megapixel, eh, non credo. Però il formato è 320 x è incredibile. Questa volta il cellulare non ha fatto bot log, ma ecco qua. Adesso mi funziona ogni tanto funziona e ha le batterie cariche, però quello che succede è che avendo un Android 2.3.6, ormai molte applicazioni non, non sono buone, però voglio dire... Per non dover utilizzare sempre il cellulare che sto utilizzando adesso, sarebbe veramente molto bello che mi permettesse di... addirittura non, non funziona il Google Play perché non, non ha connessione. Vabbè, adesso dopo tanti mesi che non mi si accendeva, mi si è acceso giusto in live streaming sono i belli della diretta però non riesce a connettersi il google play adesso vi devo salutare perché veramente ho fatto un video troppo largo e poi non vorrei scocciarvi facendovi vedere i miei cellulari ma con questo non vale la pena filmarsi allora io per fare dei video leggeri eh, dovrei dargli molta edizione però preferisco parlare mezz'ora la prossima volta mi organizzo meglio perché gli ultimi live mi sono venuti bene, però, questo devo dirlo è stato una carlona e... e la prossima volta mi organizzo meglio, ma ormai per lo più do questo formato ai miei video, perché vedo come poi ogni volta che questo quasi riesco a farlo partire che dopo un po non funziona più eh, c'è un'altra ora un altro eh, non so che, che cosa gli, gli venga a mente Le, si eh, veramente l'ora eh, va in un'altra zona orario non so un'altra data eh, addirittura duemila 2010 magari il 31 dicembre 31 dicembre 2010 invece siamo a 20 a 20 settembre si deve sempre sincronizzare non so che cosa c'abbia da sincronizzarsi però ecco adesso sta funzionando poi prima o poi si spegnerà non so magari non si spegne dal bottone non si spegne gli devo togliere la batteria allora va in bot log. dicevo io ho tutte queste cose sconquassate e vecchie il cellulare con il quale mi filmo è un eh, motorola moto it seconda generazione è uscito nel 14 ma mia madre me l'ha regalato per natale del 2015 perché sono disoccupato quindi se volete aiutarmi eh, oltre a guardare i miei, eh, questo video e a dargli like mi raccomando guardate tutti i miei video e quelli che vi piacciono di più compartiteli e commentateli e dati like forse eh, riuscirò a diventare uno youtuber e a farmi pagare da youtube per dirvi tutte queste cose abbiamo fatto 40 minuti allora chiudendo innanzitutto saluto il mio amico alessandro arcangeli buonanotte eh, sogni d'oro poi saluto il mio amico renzo montagnani everything buonanotte sogni d'oro anche a te magari ci si risentiremo in instagram adesso e volevo dirvi il titolo che ho scritto prima accademicamente perché come si scrive scriveva mi sembra ciao come si scriveva una volta no divide et e ma si pronuncia dividi e impera allora ovvero sia come ci governano meglio fomentando come fa la lega come fanno altri questo campanilismo per tenerci tutti divisi e soprattutto poi attraverso non solo la politica ma anche il calcio che veramente ci sono degli italiani che non possono vedere gli altri non magari perché sono del nord o del sud o di altre città ma perché ti fanno delle squadre di altre città cosa assurda e poi come anche la religiosità di la gente eh, tutti sono buoni se vanno a confessare in chiesa poi fanno delle porcate ma quello è già un tema che i sonda dal titolo eh, ci danno tanto tanti sussidi non ci danno un lavoro degno per quello la migliore gioventù deve andare in altri paesi d'europa a farsi sfruttare all'estero per quello, invece di dare sussidi e, e occupazione vera agli italiani, danno sussidi e, e sfruttamento ai poveri migranti rifugiati che vengono in Italia in massa, che adesso finalmente anche il Papa, come il Dalai Lama, ha detto basta a questi rifugiati perché non c'è più posto. Ecco, gli italiani devono andare all'estero e questi extracomunitari vengono a farsi sfruttare eh, così in, in più. Non è che rubano lavoro, eh, molti industriali italiani ed europei vogliono sottopagare per quello che eh, più gente arriva, più marginali ci sono italiani e stranieri e più sottopagano, ma anche da prima del fenomeno di questa eh, migrazione massiva, da, già dagli anni 90, anni 80, che i professori, gli insegnanti, i docenti si lamentavano della precarizzazione scolastica. E della terziarizzazione anche dei servizi nei ristoranti, come nei fast food, ti danno un contratto precario ai tre mesi, non ti pagano contributi, marchete, eh, assistenza medica. Quindi è da dagli anni 80 che andiamo avanti e ogni volta trovano degli strumenti neoliberali per perfezionare lo sfruttamento. Quindi non date la colpa necessariamente agli extracomunitari, eh, loro sono sfruttati. Vengono in massa, scelgono i migliori, gli altri stanno per la strada a creare marginalità. Per cui, se sei un italiano che vuoi lavorare in Italia, o ti accontenti delle briciole o rimani anche tu marginale. Quindi, è una cosa che nessun politico ha preso il toro per le aste perché non gli conviene eh, prendere il toro per le corna. Tanto eh, sindicati e politici ci stanno tradendo tutti. Allo stesso modo fanno gli interessi dell'industria eh, vi ricordate voi magari molti di molti di voi non siete neanche nati ma negli anni 70 80 60 io sono nato nel 69 ecco eh, giovanni agnelli prendeva i sussidi dallo stato italiano perché lui dava lavoro per non chiudere le fabbriche e da agnelli da cioè, eh, agnelli prendeva i sussidi da eh, eh, eh, Giulio Andreotti, anche da Silvio Berlusconi, da eh, Prodi, da Dalema, eh, da chi vuoi e poi adesso Marchione, prima e poi non so chi altri: Montezemolo, prima, poi Marchione, poi non so chi c'è nella Fiat adesso. Eh, stanno dislocando prima in cina poi eh, sono andati a detroit a salvare la general motors e noi in italia eh, siamo rimasti che chiudono i capannoni i comparti industriali assumono sempre meno persone automatizzano sempre di più la produzione quando si arriveranno a fare le scocche di motori con la stampante 3d tutti gli operai si ritroveranno prima in cassetta integrazione e poi in mezzo alla strada contributi già si sono terziarizzati gli impieghi quindi gli operai e i colletti bianchi lavorano per società terziarizzate e come dire la politica e i sindacati è da molto tempo che si fanno pagare tangenti con viaggi cene yacht panfili chiedetelo a quelli della lega a quelli della ccgl cis le will eh, ma tutto continua uguale a come io vedevo i telegiornali negli anni 70 ed 80 quindi sempre si apre con la politica interna ha detto quello ha detto quell'altro questo ha detto quello gli ha risposto eh, voi che siete giovani voi che dovreste essere il futuro del nostro paese con vent'anni o meno sappiate che tutto quello che vivete oggi eh, io già l'ho vissuto negli anni 70 ed 80 guardando il telegiornale alla vostra età quindi purtroppo non c'è nulla di nuovo al sole, non ci saranno miglioramenti. Eh, io spero che ce la caviamo, però non lo so. La politica continua a deludermi, e non, non conviene essere eh, dei facino rossi per un qualche partito sperando che le cose vadino meglio. Se appoggi un partito invece che un altro, adesso mi segue solo una persona, ci dividono in tutti i sensi. Per governarci meglio con la politica che promettono bugie con gli sport di massa che poi io non vedo quale sia il gusto di seguire 22 eh, farlocchi che si fanno fanno pagare decine di miliardi delle vecchie lire decine di milioni di euro al mese o all'anno 40 50 miliardi delle vecchie lire per farsi gli spiritosi picchiarsi fra di loro contestare l'arbitro picchiare l'arbitro e tutta la gente si va a sfogare nello stadio quando lo sport si sì, è salutare ma è salutare per la salute fisica se lo pratichi vederlo che, che senso ha praticare da altri e poi pagare per sciarpe magliette biglietti non c'è senso a meno naturalmente che non si intendesse che lo sport salutare per il corpo sociale l'organizzazione sociale cioè eh, invece di avere delle persone che nel tempo libero stanno con la famiglia e hanno del tempo per coltivare degli interessi leggere dei libri e parlare delle cose della società e allora ci avresti delle persone che contestano la forma di operare della classe dirigente politica c'è delle persone che prendono coscienza dei reali problemi della società del cambio climatico di come nessun partito soluzioni nulla per evitare questo si sono massificati gli sport come degli spettacoli di masse sin dall'antica roma e grecia per far sì che col teatro lo sport il mangiare pane e circenses la gente si distraesse dai reali problemi e non pensasse a trovare delle soluzioni politiche, ma semplicemente eh, si affidasse alla grazia dell'uomo forte o della coalizione di politici forti del momento che risolvessero i problemi per lui, che lo facessero vivere meglio di quanto lui potesse aspirare se non potesse contare con le grazie di qualcuno. Quindi gli sport servono a quello, fin dall'antica Roma, panem et circenses. Bonifici bancari della spesa eh, ti danno gli scontrini per andare al ristorante o fare la spesa nel supermercato eh, il circo che è il calcio in questo modo ci dividono con la politica con lo sport e ci governano meglio e noi in italia che siamo pecoroni ci facciamo governare meglio perché almeno abbiamo un po di briciole sul nostro corna tornaconto, torna conto vabbè ho fatto quasi 50 minuti quindi dopo una introduzione che magari molti di voi avranno saltato perché mi accomodavo qua mettevo il titolo cercavo cose ho fatto questo video di 50 minuti eh, parlo perché tanto io eh, anche quando avrò degli argomenti più seri da trattare non, non voglio più editare perché rubo spazio rubo tempo a fare il video e poi perché tanto se il video lo guarderanno un centinaio di volte che gli dia un'edizione migliore adesso speriamo che sia venuto in 720 saluto come sempre Renzo Montagn Montagnani Everything di Instagram il nostro amico di Instagram mi raccomando seguitelo poi saluto il nostro amico alessandro arcangeli poi saluto luciano muroni poi saluto giulietta giuliette valenti official channel poi saluto muiglio Ciao Muiyo, il mio amico musico dell'India. Hello Muiyo, how are you? I hope fine. E poi saluto Claudio Wolf. Poi saluto eh, Marta Uribe. Ciao Marta Uribe, grazie per guardare i miei video. Eh, thank you Marta Uribe for watching my videos. E poi saluto Antonio Trotta. Grazie, Antonio Trotta, eh, di guardare i miei video. Eh, L'ultima volta mi avevi detto che ti era piaciuto, eh, rispondendo a, a, al nostro caro amico Renzo Montagnani, everything. Era il primo video. Poi che altro saluto, Pierluigi Serra. Grazie. Eh, e poi chi altri c'è? perché nessuno ultimamente mi ha chiesto di salutarlo Roberto Ferri, ciao Roberto Ferri, eh, poi Hello to Ashok Badari, Hello Ashok Bahandari, poi eh, eh, Nandala al Nandala Uh, 108 hello to you e poi moja ridcan munir shahik hello hello tu asif Priade indian strings hello e Aman Baldar lo Rai Saik Helo eh, Muzi lo Strings Hello eh, Va bene, vi devo salutare perché se no non finisco più, sto qui altri 8 minuti a fare l'ora spaccata. Grazie a tutte e tutti di seguirmi. Alla prossima, e mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, condividetelo. If you like this video, please share it. Se vi è piaciuto qualche altro mio video, condividetelo. If you like some video of mine, please share it. Help me to let my YouTube channel grow up. Eh, condividete i miei video, eh, aiuterete il mio canale a crescere. Allora vi lascio scusate se mi sono dilungato prima un po a preparare tutto ma che ho fatto partire il live subito e poi mi sono preparato io per la messa in onda a ah, cosa strana ancora non ha fatto boot log il mio cellulare vecchio eh, galaxy young 5360, però ormai molte cose non le riesce a fare come per esempio navigare con ecco, in internet o entrare ecco Adesso ha fatto boot log perché tatan è ripartito perché o sono andato a accedere al browser di del web e allora lo sforzo si vede che o la o, o le batterie che sono scariche anche se mi dà che carico oppure ha un problema perché non si riesce a accendere o spegnere dal bottone comunque ha fatto la sua storia è un cellulare uscito nel 2011 che mia madre mi ha regalato a febbraio del 2013 e si è guastato credo a eh, non so se verso la seconda metà del 2016 quindi ce l'ha avuto circa tre anni e si deve essere rotto il bottone qua perché a volte i cellulari durerebbero in eterno però ci sono due cose gli fregano prima di tutto più che la batteria perché come vedete questo cellulare c'è ancora la batteria buona e l'hardware qua gli si è impicciato il bottoncino non so come aggiustarlo ma per spendere un centinaio di euro per riparare questo non, non c'è più l'assistenza io le avevo stessa tre anni ma non c'è più assiste pensa che l'assistenza estesa gli era scaduta proprio qualche mese prima che mi si rompesse cioè eh, il 7 febbraio gli si è vinta la mi sembra e eh, mi si è rotto tre o sei mesi dopo allora o è l'hardware che per, per una sciocchezza tipo un bottone che si incastra o è che eh, il, stes, il sistema operativo android 2.3.6 non è più buono a supportare nessuna applicazione infatti non riesco neanche a entrare ecco adesso è partito di nuovo ma non riesco a entrare nel play store mi dà che non ha connessione poi in un altro video vi farò sapere se riesco a connettermi però qua nonostante ci abbia ehm, il wifi non si connette quindi anche se il cellulare ti dura è tutto vedi che alla fine il sistema operativo il cellulare in effetti è del 6 anni anche se io ce l'ho ce l'ho avuto meno, meno meno di 4 quindi significa che eh, eh, dopo sette anni il sistema operativo non è buono a supportare molte funzioni quindi che puoi fare lo puoi usare per scattare foto per eh, ascoltare la radio con gli auricolari per avere delle applicazioni per ascoltare se per caso le hai salvate, questo cellulare invece l'ho inizializzato molte volte quindi dovrei vedere se ho salvato delle applicazioni e trasferirle nel cellulare. E quindi ascoltare della radio in Esperanto con un'applicazione o non so dei giochi che ho salvato, ma io non, non, non ho salvato nessun gioco. Filmare posso fare foto, ma avendo almeno eh, questo cellulare che filma in risoluzione più alta perché 3,2 megapixel e filma in 620x480 eh, preferisco filmarmi con questo cellulare o con la filmatrice o con il nuovo come sto facendo adesso dal vivo. Allora, eh, cari amiche ed amici, vi lascio. Anche perché ho visto che già ho iniziato a avere dei problemi con il wifi e si è inizializzato. Ha fatto il bot log, il cellulare vecchio. Già siamo ai 58 minuti e 36 secondi. Non voglio stirarlo di più il video, eh, grazie di avermi seguito, non faccio io il bot log dei saluti perché risaluterei di nuovo. Vi ho già spiegato perché dividi e impera del titolo, ovvero sia come ci governano meglio adesso che sono già le 11 meno 2 minuti e io ho altro da fare eh, prima di andare a dormire eh, leggo continuo a leggere le opere di Howard philip lovecraft poi vi sarò vi farò sapere quando le ho finite e sarò passato a un altro libro per il momento av momento avanzato ho letto colui che sussurra nell'oscurità eh, per gli intenditori ecco che orecchie però udire ascolti no che orecchie per udire udisca vi lascio mancano 30 secondi per fare un'ora vabbè facciamo l'ora eh, ancora non mi avete fatto nessuna domanda a parte il nostro amico di instagram renzo montagnani everything sui libri c'è qualche libro di cui vi piacerebbe vi parli alessandro arcangeli c'è qualche libro che ti piacerebbe che io tratti dimmelo ditemelo e nella tesa io eh, finisco di, di editare questo video e vi lascio cordialmente dal vostro sant'enchan un saluto a tutte e tutti che mi seguite e dalla prossima non lasciate di seguirmi in twitter instagram dell'emotion vimeo che poi devo vedere se monetizzano anche loro e come eh, facebook già mi seguite in youtube se guardate questo video se l'avete visto fino adesso eh, ciao poi, sprecher soundcloud ultimamente sprecher, non carico nulla perché preferisco fare un video sono più eh, videomaker che non eh, radiomaker ciao